figli di puttana di morti dei, di mirandola e di mira, cresciuti con una troia intasata e con i ranger uo. Sono figli di puttana di trinità, di Francesco e di Dario Ford, cresciuti con una bella piondola e i ranger Ehi hey ranger wow, ehi hey ranger wow Sono figli di puttane di trinità Di Francesco e di Dario Ford, Cresciuti con una bella fiondola Ehi hey ranger wow, ehi hey ranger wow